Buongiorno! Alessandro? Buongiorno. Riguardare il stucco con la lampada. Siamo rimasti soltanto noi a far sto lavoro. Una volta si faceva tutto sempre, una cosa era una prassi, ma adesso invece niente, si prende una pittura e si limpeggia. Guardare che stucco è diventato un'option. Come un nuovo romano, questa è la parte più importante del lavoro. Allora, le stanze sono 1, 2, 3, 4, diciamo, quelle, quelle chiuse finite. Io farei queste 4 stanze, poi riparti dalla prima e cominci a smacchiare. Caccheggi smacchi, anche questa da sciugatura di questo sotto nel frattempo Dario ha finito quello che sta fa e passa a al pazzalone e.. Viviamo. Il corridoio Così. Visto che ho passato la cima 2 questa volta. la, Cimabu, la Cimabu. Cimabu a Giotto a fare il cerchio. Attenzione. Lo no, con un bicchiere. Eh? <ride> Un volo che si dice, chi ci sente? <ride> Se non sa che stiamo a dire, non è vero, è vero. Ah, ma è vero, quelli che hanno detto, eh, mamma mia, non mi scavo niente. Oh, Il sì, momento storico è quello che si fa. Mamma mia, i soliti bianchini, ora lo volevo cantiere. a oh. cantire. Mm. Chi Poi se lo vedo, è uno delle che fa, che fa specializzate in restauro, tra virgolette, che poi non so specializzate è stato specializzato in restauro, specializzate in gestione del cantiere di restauro, perché il restauro lo fanno i restauratori a partire da iva, rigorosamente mai, messi, mai regolarizzati. <ride> eh, certo, stile. Poi vai a parlare con l'ufficio di restauro, perché io, noi facciamo restauro dal mille, 200? Eh? Sì, ok, va bene, d'accordo. <ride> ok, ha ragione lei, architetto, detto? Ingegnerissimo. Ingegnerissimo. No ah, ok, è bravissimo nella gestione, è difficile fare i documenti, insomma, c'è tutte le certificazioni, è un mestiere, però non è, non è che stai a far restare. Eh?